vediamo ora alcuni altri tipi di modifica che si possono fare su un template già predefinito e per esempio andiamo a inserire ancora un testo per poi fare ulteriori modifiche e per esempio qui abbiamo ancora degli spazi che sono decisamente piccoli e sappiamo che i testi da inserire saranno un po' più grandini Ora sarebbe bene non fare testi troppo lunghi, in realtà neanche in prezzi, come già si fa con PowerPoint, però eh, è chiaro che qui si tratta di eh, inserire delle considerazioni di ragazzi e, e il testo deve essere mantenuto in forma abbastanza integrale per poi suscitare il dibattito, quindi qui non possiamo tagliare i testi più di tanto. Cerchiamo allora di ingrandire Cerchi di spostarli in modo da fare spazio al pensiero dei ragazzi, da non doverlo trascrivere in caratteri troppo piccoli. Quindi andiamo ancora un po' trascinando, poi andiamo a prenderci il nostro testo di partenza. un titolo, inseriamo il nostro testo, spostiamolo nel punto in cui ci sembra più opportuno tenerlo, inseriamo ancora con un clic il nome dell'autore come sempre il nome dell'autore è un po' più grande del testo e così lo manteniamo dopodiché ho ancora un riquadro che vorrei ingrandire ma aspetto un attimo perché mi sono ricordata che avrei voluto anche inserire ad esempio il logo della scuola visto che è un lavoro fatto da ragazzi della mia scuola per esempio allora andiamo a cercare il tasto insert image allora possiamo sia prendere un file che abbiamo già sul nostro computer sia cercare eh, sul web allora, probabilmente se sono fortunata trovo già il mio logo online sul sito eccolo infatti questa è l'immagine che io mi porto dentro e che devo poi pensare come e dove andare a disporre. La cosa più ovvia sarebbe avere il quadro a sé. Quindi forse sarebbe opportuno aggiungere sotto una diapositiva da mettere in coda e inserirci dentro il logo della scuola in questo modo alla fine del percorso io avrò un po' come una sorta di firma finale in questo modo ho sia aggiunto una diapositiva sia inserito l'immagine supponiamo ora di volerne togliere una questo cerchio per esempio all'ultimo momento decido di non riempirlo più per qualche motivo ecco, se lo voglio togliere lo evidenzio e poi vado su eh, delete, cancella e, oppure potrei anche farlo in questo modo se faccio fatica a trovare l'oggetto posso comunque anche avvicinarlo prima di Selezionare oppure potrei voler togliere solo dei testi, delle parti quando voglio togliere semplicemente la parte la evidenzio e con cance la elimino se mi pento di qualunque cosa ho sempre undo che mi permette di tornare indietro